buon pomeriggio salve, Pinuccia, salve, ciao, sono qua, sei ciao, qua, ciao. ciao, cara Pinuccia io ci ho messo la faccia, ci ho messo, E eh, Roma è un casino, monnezza dappertutto, facciamo un po' d'ordine, che succede? No, allora, innanzitutto, sì, allora innanzitutto vorrei dire che naturalmente stiamo monitorando la situazione e nel giro di qualche giorno eh, le criticità, direi alla fine della settimana, si stanno risolvendo la situazione, è molto dinamica, abbiamo appunto una mappa aggiornata diciamo, ora per ora che ci consente di, eh, diciamo valutare eh, man mano appunto la risoluzione di tutte le, cri le criticità. Certamente, però, come vorrei eh, ribadire quanto peraltro già ricordato anche dalla sindaca, che noi mh, diciamo che non avendo mh, questa città eh, programmato eh, nel tempo una capacità di risposta alla, al, mh, ai problemi della produzione dei rifiuti eh, nel tempo, si ritrova diciamo, eh, ciclicamente in queste situazioni appunto, eh, più complesse. Cioè, in sostanza non esiste, eh, un piano in grado eh, a livello regionale di rispondere al fabbisogno eh, impiantistico e questo cosa significa? Significa che nel momento in cui si rallenta la capacità nostra eh, di eh, portare agli impianti stabiliti diciamo, eh, il materiale che è stato trattato dai TMB c'è un rallentamento e questo rallentamento si per ripercuote eh, nella eh, raccolta. Ora, questo problema, a questo problema si risponde con la pianificazione noi come ho già detto il 30 di marzo abbiamo dopo tre mesi approvato il piano eh, per eh, diciamo, la gestione dei rifiuti al 2021 un piano però che ha una tempistica naturalmente necessaria, un piano che prevede la riduzione dei rifiuti, un piano che prevede l'estensione della raccolta porta a porta ma anche il miglioramento dell'esistente perché la città di Roma ha il 44% già di raccolta differenziata quindi questo diciamo che è un fatto positivo, ma Ovviamente molta raccolta anche porta a porta che è fatta nella città non è stata fatta secondo, diciamo, i criteri che rendono efficace eh, questo tipo di raccolta. Quindi anche questo crea quelle di situazioni particolari che poi naturalmente eh, i cittadini giustamente eh, per i quali i cittadini si lamentano e hanno profondamente ragione. Noi siamo veramente impegnati proprio 24 ore al giorno per cercare di affrontare, di risolvere questo problemi e per dare uno sbocco finalmente eh, alla gestione dei rifiuti a Roma, uno sbocco che significa puntare sulla raccolta differenziata, quindi vestire subito, ma cosa che doveva essere fatta vent'anni fa, dieci anni fa, questo noi stiamo pagando lo scotto di questa situazione. Però è tutto vero questo, no però adesso c'è un'amministrazione no? e allora uno dice certo. vabbè in attesa del 2021 cosa si può fare al di là di ripulire Roma no? eh, eh, ha detto sì, Le ripulire critici... è la prima cosa oh, okay. per i romani perché questo è fondamentale, è fondamentale. questo veramente ci abbiamo messo ci, ci mettiamo il nostro impegno okay. e allora. la nostra ma serietà ma per evitare Però... che tra due mesi su... perché poi è ciclica è la verissimo. cosa eh? la cosa si ripete ogni due mesi l'assessore che l'ha preceduta sempre dell'amministrazione Raggi stamattina peraltro ha detto sono tutti incompetenti no, eh, ma anche quando c'era l'assessore precedente ma e lei abbiamo... non ha fatto il piano noi adesso il piano ce l'abbiamo, allora adesso noi dobbiamo attuarlo, noi dobbiamo lavorare, detto Questa cosa di Ostia, autentici. del nuovo centro di raccolta a Ostia che abbiamo letto questa mattina... No, no, no, Ostia non ci sarà nessun centro di raccolta, non so da dove viene questa vicenda però, metropolitana. Però stava sui giornali stamattina, il messaggero... Ah, so. no, ma comunque è una notizia totalmente infondata, ah, quindi la smentisce, infondata. la smentisce completamente? La assolutamente, persona, assolutamente. noi, abbiamo avuto noi abbiamo tante No, noi abbiamo individuato tre impianti nel piano e così rispondo anche all'assessore Buschini che dice "Non li avete No, noi abbiamo individuato tre impianti di trattamento aerobico per il trattamento dell'organico. Li stiamo condividendo con i municipi per fare anche un percorso sicuramente partecipato. Stiamo facendo lo studio di fattibilità e a breve, peraltro è già stato approvato anche nel piano industriale, quindi anche con gli investimenti economici necessari per realizzare questi impianti sono questi dove sono questi impianti Roma questa... Eh, vi dicevo che per dire questi luoghi vogliamo avere diciamo, proprio la, la, lo studio di fattibilità completato e vorremmo anche avere un percorso partecipato con i municipi perché eh, comunque sono lontano dalle zone eh, abitate Quindi, quanto prima, ci vorrà prima... per avere per avere, diciamo, completato. ma io penso che nel giro di poco insomma, saremo in grado eh, di dare indicazioni io li ho scritti qua davanti ma non posso dirli sì, sì. proprio perché se è, è una Rivolta, certo. se no rivolta perché poi questo <ride> <accade>. <ride> no no <ride> ma in realtà sono impianti tra l'altro di trattamento aerobico che arriveranno a trattare fino a 200.000 tonnellate di organico e quindi se noi riduciamo la produzione di rifiuti di 200.000 tonnellate facciamo quegli investimenti che stiamo già facendo accordi già fatti, firmati a disposizione con, con, miei, con la raccolta di carte e cartoni eh, con le imprese non domestiche estendiamo come stiamo già facendo con risultati anche diciamo, buoni ma sicuramente bisogna lavorare molto perché c'è anche un grande percorso di educazione e di informazione ad esempio stiamo adesso portando avanti e l'abbiamo aperto da poco il progetto per le utenze non domestiche questo progetto sia di estensione della raccolta porta a porta, sia le isole ecologiche sia le domus ecologiche le stiamo realizzando eh, nella tempistica che ci eravamo dati e naturalmente i processi sono processi che hanno bisogno di un po' di tempo ma la la posta strutturale è questa, è il nostro piano che è stato approvato dalla Giunta il 30 di, eh, di, marzo. 30 di marzo. Non esisteva un piano, un piano per Roma, un piano a 5 anni, il piano prevede appunto anche la parte finale di trattamento e nel frattempo comunque anche abbiamo anche quel piano che chiedeva Zingaretti, lui ha detto datemi anche un piano a 21 giorni per come gestirete appunto subito la situazione, noi abbiamo dato un piano e abbiamo anche chiesto appunto alla regione di, eh, di consentire tutta la possibile capienza del Lazio esistente anche perché quello che vorrebbero il governo Renzi, quello che vorrebbe eh, eh, il ministero dell'ambiente cioè di dotare di nuovo il Lazio di un altro inceneritore e di una discarica non sono la risposta, noi sappiamo che dove questi quindi impianti, lei conferma io... che il comune continuerà, e io su questo sono d'accordo ovviamente <ride> a dire no a una apertura di una nuova discarica e di un nuovo inceneritore assolutamente sì noi, non siamo, noi diremo no a discariche inceneritori diremo invece sì ai tre impianti per il trattamento dell'organico diremo sì agli impianti anche per, alle fabbriche dei materiali che sono importantissime anche per trattare l'indifferenziato ma dobbiamo partire proprio subito e vogliamo partire subito eh, con questa impiantistica sostenibile ed è quello che stiamo facendo il piano industriale di AMA è stato approvato il 4 maggio, il nostro piano strategico è stato approvato il 30 di marzo Adesso abbiamo le azioni che stiamo mettendo in campo per lavorare concretamente sui risultati e per evitare che Roma, ancora una volta ciclicamente, Roma che si è sempre fidata solo e esclusivamente delle discariche, finalmente invece investa in quelle che sono le prospettive vere per gestire correttamente i rifiuti. Non le pare utile da parte del comune dell'assessorato all'ambiente di fronte a uno scontro che è anche istituzionale lei ci ha dato anche eh, alcuni elementi di, di ragione di questo scontro però convocare, cioè essere pronti a mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti istituzionali, perché poi l'ascoltatore, il cittadino, quando ci chiama dice vabbè ma il comune e la regione litigano, poi lo porta sul piano politico, i partiti litigano, il Movimento 5 Stelle, il PD, Renzi viene a fare la ramazzata, ma Roma rimane soffocata da questi litigi. Si può prendere un'iniziativa che al di là delle legittime posizioni rimetta tutti intorno a un tavolo? Ma io sono, noi come, com, come amministrazione Capitolina siamo contentissimi e felici di poter ritornare a, a, intorno a un tavolo anche con la regione come abbiamo fatto fino ad oggi. È chiaro che però eh, questo deve essere fatto eh, con una risposta anche appunto, a queste eh, diciamo, questioni Do che noi abbiamo, abbiamo, che abbiamo posto. Ma noi siamo eh, mh, molto diciamo, mo motivati nel cercare la più stretta collaborazione per trovare delle soluzioni perché il problema sono i cittadini romani che devono essere messi nelle condizioni di avere anche una qualità di vita buona rispetto al problema della gestione dei rifiuti guarda io mi sono fatta, eh, son fatta tutta la città mi sono fatta le zone appunto più critiche e quindi proprio perché vedo quali potrebbero essere poi le soluzioni noi dobbiamo trovare anche le risorse economiche e qui il ministero ci deve venire incontro cioè deve dare quei soldi che, quelle risorse finanziarie che aveva e che aveva messo a disposizione per il patto di Roma e che non sono state ancora erogate quindi anche qui abbiamo bisogno di una risposta immediata perché noi abbiamo bisogno anche di risorse ovviamente per gestire da subito eh, questo nuovo modo eh, di affrontare la questione dei rifiuti Tra le tante domande intanto molti ascoltatori che la seguono sul piano della raccolta differenziata dicono ma in attesa di alzare la qualità e la quantità di raccolta differenziata perché non si fa anche a Roma dicono non si istituisce una sorta di reddito ambientale per cui ci sono come in Germania eh, isole ecologiche anche macchinette automatiche porti rifiuti differenziati e ti danno un bonus in attesa che arrivi il bonus sulla nettezza urbana sulla tassa sulla nettezza urbana perché alcune tecnologie che sarebbe anche semplice con un investimento di qualche milione di euro si potrebbero dare dei segnali anche educativi nella città. Ci possiamo aspettare qualcosa del genere? Sì, sì, assolutamente d'accordissimo. Nel piano abbiamo messo la green card. Grazie alla green card i cittadini potranno avere uno sconto in tariffa a partire dal 2018. E questo sconti in tariffa naturalmente sarà collegato con le azioni virtuose che i cittadini metteranno in campo e che saranno calcolate su questa green card che noi vogliamo attuare da subito e realizzare questi, queste proposte che lei e cui le accennava che accennavi che erano quelle legate appunto anche alla, alla, alla presenza sui territori dei centri per il riuso delle cosiddette fabbriche del riciclo dei click, li abbiamo chiamati click che potranno essere proprio loro dove i cittadini eh, agiscono con queste azioni virtuose e queste azioni virtuose vengono calcolate su questa green card anche questo lo stiamo mettendo in campo che è un'azione importantissima perché naturalmente lo sconto tarifario è importantissimo poi per, per tutti i cittadini che son, sono premiati coloro che agiscono eh, in modo virtuoso e anche questo è uno dei 12 punti del piano di riduzione della produzione di rifiuti Incendio a Pomezia ovviamente un altro comune, sappiamo le ripercussioni che ci sono state soprattutto a Roma Sud, il sindaco Raggi, ieri era, eh, in, eh, interveniva anche a Radio Roma Capitale direttamente eh, da Pomezia Esiste un... nella città di Roma, ma quante bombe ecologiche ci sono sparse? E ovviamente una domanda va anche sulla sicurezza del TMB di Via Salaria. I cittadini se la fanno, io poi rispondo sempre, Lama è un'azienda seria, la si può criticare, si può dire che quel sito va chiuso, ma sulla serietà nessuno ci mette, eh, diciamo tutti ci mettiamo la mano. Però c'è un rischio a Roma di siti che se succede un incendio non si sa che succede quali sono le conseguenze allora tu sai come sai questo lo devo dire sai che mi sono occupata eh certo. di, di una banca dati europea che abbiamo presentato eh certo. anche a Parigi su tutti eh, i danni ambientali abbiamo studiato proprio i danni ambientali quindi sono una persona credo proprio diciamo non solo sensibile ma attenta proprio a questa dimensione dei disastri ambientali che è un tema per me molto importante e per questa ragione noi abbiamo istituito anzi questo lo devo dire è la prima notizia è la prima volta credo che Chiaro. la do come notizia anche se la delibera poi è già di qualche tempo fa ma abbiamo fatto una delibera istituendo appunto a Roma l'osservatorio ambiente e salute questo osservatorio ambiente e salute che eh, sarà composto ed è già composto e tra l'altro si ritrova proprio Venerdì, eh, venerdì prossimo eh, avrà il compito di esaminare la reale situazione con eh, anche la voce indipendente di tecnici esperti epidemiologi e coloro che valutano appunto eh, il rischio ambientale di valutare le situazioni diciamo, critiche e di proporre una volta analizzate le proposte che anche i cittadini potranno sottoporre tramite audizioni all'osservatorio ambiente salute eh, mh, avrà la possibilità di dare delle indicazioni delle raccomandazioni alla pubblica amministrazione in questo caso alla giunta e all'amministrazione capitolina. Quindi io direi che alcune tematiche che sono già emerse e che sono importanti da valutare dal punto di vista diciamo scientifico e sanitario in modo molto serio saranno sottoposti all'Osservatorio nostro Ambiente e Salute. Credo che sia uno dei pochi dopo quello di Roma, di Genova e e quello invece è legato solo all'inquinamento elettromagnetico di Reggio di Osservatori Ambiente e Salute istituiti da un'amministrazione pubblica che è proprio il compito di andare a esaminare queste situazioni per effettuare delle raccomandazioni soprattutto se è possibile per prevenire e andare a individuare quali sono le la percezione del rischio, il rischio reale e anche la capacità poi di risposta eh, che l'amministrazione deve dare anche magari con delle raccomandazioni anche molto diciamo eh, efficaci, ecco, immediate e questo diciamo si, si, si costituirà eh, è già stato diciamo, istituito e si costituirà per la prima volta proprio eh, venerdì. Eh, venerdì e presenti anche i medici per l'ambiente, presenti appunto l'Isde, presenti le università e chiederemo appunto proprio a questi esperti di incominciare a fare delle valutazioni attente e anche un monitoraggio per avere sempre dal punto di vista dei cittadini una voce diciamo anche indipendente esperta che possa dire quali sono davvero i rischi che si possono correre e quali sono soprattutto le situazioni di e la capacità e gli interventi di prevenzione e di precauzione che devono essere messi in campo. Aiuterete il Partito Democratico nella ramazzata di domenica? Ma dunque adesso mi sembra che abbia, che abbia cambiato eh, destinazione, eh. i parchi se non sbaglio, sì. mi dicevano. Eh, eh, beh, devo dire che però sinceramente eh, lo sport, cioè, eh, mi sembra più uno spot elettorale e in tutti i casi anche sui parchi eh, quello che noi valutiamo è che hanno lasciato un'eredità eh, un'eredità incredibile beh, innanzitutto perché proprio il servizio giardini è stato il servizio occupato da mafia capitale, non solo dalla mafia dall'andrangheta e anche da eh, come dice la relazione secretata eh, eh, personaggi particolarmente violenti ma al di là di quello mh, devo dire che hanno lasciato proprio un'eredità anche di deserto eh, perché eh, mh, i, i municipi dove ci sono ad esempio non c'è più l'ufficio giardini nei municipi, eh, nei municipi, no, eh, nei municipi c'è l'ufficio giardinico, non 180 il giardinieri quando erano 1800 eh. ai tempi credo ancora eh, allora di Rutelli sì, sì, sì, e per... quindi adesso sono 180, sono rimasti 180, questo è quello che ha fatto il partito di Renzi e quindi forse eh, è, è, è, un, è, un, è, un, è per senso di colpa che vengono con un trattore, 2 milioni di metri quadrati, dunque in tutto sono 44 milioni di metri quadrati di Roma e 330 mila alberatori Considerate, faccio l'esempio solo di un municipio, un municipio ha, eh, è stato lasciato con, ad esempio, 2 milioni di metri quadrati eh, di verde e un solo trattore e un tagliaerba. È difficile mantenerlo. Questa insomma. è la situazione che abbiamo ereditato, ma che noi, naturalmente, con un'attenta pianificazione e con il tempo giustamente necessario, cercheremo di eh, affrontare. Prima di salutarti, ma qualcuno deve rimpiangere Malagrotta? la discarica ci scrive un'ascoltatrice di fronte a assolutamente questa no, no. assolutamente no eh, io lo chiamo Malagrotta lo chiamo l'inconscio eh, collettivo eh, delle nefandezze della politica quindi Malagrotta proprio è eh, il luogo che non va assolutamente rimpianto eh, bisogna invece sapere rispondere con una progettazione seria come dice l'Unione Europea riduzione, raccolta differenziata impianti di compostaggio riciclo e coefficiente, fabbriche dei materiali Materiali. grazie a pinuccia montanari assessore all'ambiente vabbè la faccia ce la continuiamo a mettere eh? io su questa vicenda mi sono esposto grazie. troppo perché mi prendono <ride> mi dicono anche ma perché È eh, perché la conosco e quindi mi fido fino a parola contraria poi vedremo che che accade da qui non al 2021 assessore eh? però andiamo ok io ti ringrazio molto ti ringrazio molto e ci mettiamo tutto il nostro impegno, eh, veramente giorno e notte, per eh, fare in modo che Roma sia eh, una città eh, splendida come è. Grazie a Pinuccia Montanari, assessore all'ambiente del Comune di Roma e buon lavoro, ce n'è bisogno. Grazie, grazie, grazie.